parliamo di realtà aumentata e applicazioni la prima è legata all'intrattenimento probabilmente molti di voi conosceranno Pokémon go è installata su un qualsiasi cellulare con un gps attivo ci permetteva di andare a caccia di piccoli animaletti da cartone animato che si trovavano per le nostre strade nei parchi in giro per il mondo nel senso letterale del termine bene la realtà aumentata ci ha dato questa possibilità che vedevamo fino a qualche anno fa solo nei film di fantascienza come ad esempio Altered carbon o quelli Immagini alle quali eravamo più abituati, anche da magari cinematografia un po' più vecchiotta, come potremmo dire Minority Report. Insomma, la realtà aumentata da un punto di vista di intrattenimento ci è già ben nota. Potremmo anche citare eh, applicazioni che vengono usate ad oggi tramite strumenti tecnologicamente un po' più costosi, come l'Holence e la Microsoft, per guidare gli utenti nei processi di manutenzione di impianti di un valore economico importante. Possiamo aggiungere a questi esempi tutte quelle. Informazioni che in realtà ci vengono disposte all'interno del nostro campo visivo. Ci sono dei limiti tecnologici che andremo poi a investigare e sui quali potremo parlare. Diciamo che la realtà aumentata è già presente da molto, moltissimo tempo nelle nostre vite. Oggi ci riferiamo ad essa quando abbiamo uno strumento, un device, che tecnologicamente riprende la realtà e tramite uno schermo viene aggiunto su quello che riprendiamo, quindi questo contenuto. Se vogliamo parlare di app invece per la realtà virtuale, potremmo parlare di Turtle, brush che è un'applicazione che nasce per i visori per permettere agli artisti e non solo di scolpire direttamente in un ambiente tridimensionale le loro immagini o di fabbricare dei vestiti poter scegliere come dipingere in 3d direttamente ci sono anche applicazioni di intrattenimento in questo caso potremmo fare grandi esempi prendendo dalla fantascienza non solo cinematografica intesa come computer graphics hollywoodiana ma anche dagli anime giapponesi parlando di ghost in the shell tanto per citare un titolo di un film cos'è la realtà virtuale la realtà aumentata anche da un punto di vista scientifico in realtà gli approcci sono molto interessanti potremmo parlare di quello che viene fatto nel laboratorio del santa chiara all'università di siena il lab vr dove vengono fatti esperimenti in cave un ambiente virtuale semi immersivo per le scelte intertemporali o una simulazione che è stata fatta per insegnare la procedura di estrazione del dna con un laboratorio congiunto tramite l'its vita le applicazioni sono molteplici i casi di studio altrettanti poiché la realtà virtuale permette di ridurre le variabili ambientali immergendo l'utente all'interno di un mondo simulato del quale abbiamo un pieno controllo questi ed altri saranno gli argomenti che andremo ad affrontare parlando di delle tematiche sulla realtà virtuale e la realtà aumentata. Quando vuoi. Eccoci, benvenuti, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Luca Lusuardi che ci ha raggiunti questa sera a bordo della Mongolfiera di Virtual Studium che oggi eh, prosegue questo, questo suo viaggio, questa seconda tappa diciamo così nel, in questo giro del mondo attraverso tutta una serie di temi di ricerca sviluppati dal, dall'Università degli Studi di Siena e non solo, della quale insomma in un certo qual modo facciamo parte anche noi. Quindi buonasera e benvenuto ancora. Il buonasera tema a tutti. Il tema che chiude un po' la, la settimana di pillole, approfondimenti che voi potete andarvi a ripescare in qualsiasi momento su uh, Instagram, sulla pagina Osina Campus, da la trovate anche proprio in calcio a questa pagina Twitch, è quella della realtà aumentata e della realtà virtuale, che sono un po' un pane quotidiano, perché no? cioè non Assolutamente. Un po', po' triste che io dico tutto il curriculum, cosa facciamo <ride> nella vita <ride> Beh, la realtà virtuale aumentata, giusto per introdurre l'argomento, è, è molto più presente nella nostra vita di quanto possiamo pensare. Eh, diciamo che a voler giocare un po' con le parole potrei dire lo stesso anche dei computer. Noi diamo per scontato, mm -hmm. ah sì il computer è quello su cui battiamo le mani sulla tastiera, ma in realtà il computer è ovunque, anche dentro una lavatrice, quindi voglio dire, <ride> cambia visto. solo la dimensione. E il programma che uno mette, il lavaggio, i delicati. E... <ride> Esattamente, proprio quello. E quindi in realtà anche la realtà virtuale è aumentata, sono nella nostra storia da, da molto. La realtà virtuale anche solo, chiamiamola per l'intrattenimento, l'abbiamo visto con la signora in giallo poco fa, o lo <ride> ecco, vedremo. A proposito della signora in giallo poco fa, io direi di... perché. Così, uno si collega per vedere queste robe sul futuro, ma perché non potrebbe guardare un pezzo di serie all'anni 90 insieme a noi? Ecco, rispondiamo affermativamente a questa domanda, quindi sì, cari amici, e sì a chi sta in regia, stiamo proprio per mandare un simpatico, così, eh, estratto eh, di, questa, di questo episodio no? della signora in giallo, che insomma credo che stiate per vedere proprio tra poco, eh, alla base, della quale sta proprio, di questa, alla base di questo piccolo estratto sta proprio un videogioco. Eh, dentro al quale la signora in giallo si ritrova in una delle sue mirabolanti avventure che possono capitare a una vedova del New England, e eh, insomma, eh, appunto, tratto dal suo giallo viene elaborato questo, questo, questo videogioco. Che adesso facciamo partire per goderci tutti insieme e commentare tutti insieme. Un po' di eh, tecnologia simpaticamente anni 90, no? Perché ci troviamo proprio di fronte a questi, eh, credo lo, lo stiamo vedendo tutti, no? Datemi conferma eventualmente. Chiaro? Luca, tu lo vedi, vero? Eh, credo di sì. Ora va bene, la, la, la mia banda, la mia connessione è un po' ballerina, quindi qualche difficoltà ce l'ho, ma. Perfetto. Eh, vediamo proprio questi momenti in cui la, la nostra dama con il suo tailleur eh, marroncino e gli occhialoni e eh, la mascherina, i guanti, insomma, i guanti <ride> si muove e qui eh, parliamo proprio di un serial eh, ormai datato. quindi Assolutamente. C'è da, da, non... allora... da dire che eh. la, nella fantascienza questo tema... <ride> Non solo è datato, perché anche in quel periodo eh, usciva Altaglia Erbe un film che parlava di realtà virtuale, Tron ancora prima parlava di realtà virtuale, addirittura si infilava dentro il computer la persona, quindi più di così non si eh, poteva fare. Però voglio dire, sono, magari è cambiato tanto nel tempo e. Siamo ad oggi a uno stato dell'arte che è chiaramente diverso rispetto ad allora, però quello che vediamo nell'episodio dove c'è la signora con gli occhialini e i guanti, oggi è quello che facciamo anche noi, perché un caschetto per la realtà virtuale, giusto per iniziare il discorso, è uno strumento del genere che quando ci mettiamo sul viso occlude completamente la nostra vista e ci trasporta al mondo che non esiste, per cui virtuale. Oggi i guanti non ci sono, però il caschetto che vi ho appena fatto vedere, che è marcato Facebook, anzi Oculus, a voler essere pignoli, ha riconoscimento delle mani tramite delle microcamere che sono presenti, non so se riesco a inquadrarle bene, qua negli angoli, questi puntini neri, certo. che sono quattro, due di lato e due sotto che riprendono quindi anche le nostre mani tramite degli algoritmi di intelligenza artificiale, riconoscimento delle immagini, quando noi muoviamo le mani, le vediamo coerenti nello spazio virtuale. Quindi un po' come la signora in giallo, ci mettiamo dei guanti virtuali sopra le nostre mani. E ecco, da piace... qui era un po' la domanda da cui siamo un po' partiti, no? cioè che dà il titolo a questa, oh, questa nostra chiacchierata. Ma allora la realtà virtuale, e la realtà aumentata sono il passato, sono il presente o sono il futuro? Perché da un punto di vista ludico pare di capire che si collochi un po' tra il passato e il presente, voglio dire, no? Sì, c'è anche qualcosa del futuro, sempre volendo citare un po' di cinematografia perché ci aiuta a creare un immaginario. Chi avesse visto Ready Player One, ehm, che è questo film che parla appunto della realtà virtuale, non siamo così vicini a quella versione di realtà virtuale, ma non siamo neanche così tanto lontani. Perché oggi quando parliamo di realtà aumentata e realtà virtuale, diamo per scontato una parola, visivo. Ovvero la realtà virtuale visiva, la realtà aumentata visiva. Ma la realtà aumentata, quando faccio le lezioni ogni tanto, mi capita eh, di scherzare con gli studenti, in in modo un po' provocatorio, e dico, ma secondo voi la realtà aumentata quando è iniziata? Pim! Tiro fuori una slide e faccio vedere che la realtà aumentata, a voler essere pignoli, c'era già nella preistoria. Perché quando eh. sono state inventate le prime imbarcazioni a vela, sulle vele si dipingeva. E che cosa si dipingeva? Si dipingeva l'appartenenza a un gruppo piuttosto che a un altro, è come entrare in uno stadio di calcio, di rugby, di football, di qualsiasi cosa e tu riconosci al volo le due squadre e i tifosi delle due squadre. Questa è certo. realtà cioè, aumentata. Diamo anche questa indicazione a chi ci segue, se tutti sono vestiti diversi da te, ti guardano minacciosamente <ride> e hanno, brandiscono dei forti oggetti contundenti cioè, così, eh, probabilmente forse... sei finito nella curva sbagliata. Cioè, esattamente <ride> <ride> volendo fare un esempio calcistico, se io i colori sbagliati e poi le prendo, forse me ne sono andata a cercare esatto. perché e non ho saputo leggere questi Perché non ho saputo realtà leggere un'informazione aggiunta alla realtà così. e questo la realtà aumentata di tipo visivo. Ma io potrei fare, come mi è capitato oggi, un esempio per farlo capire a. Uh, a una figliola gli diceva: Ma quando sei per strada in scenenze eh, e magari inizi a sentire un suono familiare a noi tutti, che è il P, P. Sappiamo tutti che ci dobbiamo guardare intorno e stare attenti a un mezzo pesante che potrebbe schiaccia, schiacciare. Facendo il retromarcia. Quindi... Questa è la realtà aumentata sonora. Mm. Quindi, per dare una definizione un po' così generale, possiamo dire che quindi una realtà aumentata, coinvolge tutti quei dispositivi che aumentano, audio, video di qualsiasi tipo, che aumentano un po' l'esperienza del Esatto, esa, hai tolto le parole di bocca, Mattia, Se posso darti di più? Sei stato più che preparato. Vedi, esattamente, <ride> la realtà aumentata è questo, è una tecnologia, quella che usiamo oggi di realtà aumentata, che aggiunge le nostre, delle nostre informazioni eh, mentre sfruttiamo un software, quindi ci sarà un software e un hardware. Probabilmente eh, oggi per noi la realtà aumentata è prevalentemente visiva e in alcuni casi uditiva. E pensiamo a Google Maps, ce lo mettiamo in tasca, camminiamo per strada e sentiamo la voce che ci spicherà sopra come una voce fuori campo che ci dice, ah sì, gira a destra, gira a sinistra, 100 metri alla rotonda a seconda dell'accento e ti dà queste informazioni. Questa è la realtà aumentata visiva, come viene fatta, ci sarà sempre una camera che riprende la realtà e un display che mostra le informazioni digitali aggiunte sulla realtà. Okay. Vi posso... è già una grossa distinzione tra la realtà aumentata e la realtà virtuale, che Assolutamente tutte le persone che hanno visto questo breve reel che è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Usina Campus ormai, per voi ragazzi e' pane il quotidiano. All'ordine del giorno. Esatto, del... uno si sveglia e lo dice, recita quello, il 5 maggio e altre poesie <ride> che alle elementari, eh, insomma, uno attacca al lavoro del proprio no, psicologo. La ciao, volendo ci citare. Sì. I, eh, Perché mai? Perché no? La casa di e, carta che l'ha riportato in auge. <ride> e quindi questa, insomma, è la grossa distinzione. Dunque, Ciò con cui abbiamo visto giocare prima Angela Lansbury nei panni della signora in giallo di Jessica Fletcher è invece un altro esempio. Quindi se io occludo esatto. la mia vista, i miei sensi con uh, il, tutta una serie di dispositivi, sto facendo, sto praticando realtà virtuale. virtuale. Esatto, ora finché non arriveremo, giusto per parlare di fantascienza, allo spinotto nel cervelletto di Matrix in cui vivremo un'esperienza virtuale Totalmente immersiva su tutti i sensi, ma a quel punto si parla di trasmettere i contenuti direttamente nel cervello. Ad oggi usiamo un È Una prospettiva, peraltro, inquietante, oserei dire. Cioè... Ma io che sono molto nerd e vengo da studi di ingegneria, non so. Diciamo che potrei anche essere attratto, dipende dalle condizioni al contorno. Ecco, pone degli interrogativi <ride> etici. Sono una... Sicuramente pone degli interrogativi etici ed essendo un ricercatore devo essere sincero, l'idea di poter ingannare i sensi eh, in modo profondo è una cosa che mi affascina e la realtà virtuale in effetti anche se solamente in modo visivo e uditivo, quando io mi metto il caschetto e Nascondo completamente l'ambiente circostante e riesco a ingannare il mio corpo. Chiaramente con la vista e con l'udito, perché il tatto, la gravità è quella che sento nella posizione in cui sono. Ma se mettendomi il caschetto ed è il famoso termine motion sickness, ovvero volendo dire all'italiana il mal d'auto. Se mi metto il caschetto. Però come suona più raffinato? Se eh, motion, motion sickness. sickness. Vogliamo usare gli inglesismi? No, eh, dai. Giusto. Almeno siamo in Italia, è una trasmissione per Usiena, Parliamo in italiano, dannazione. Oh, mi sì, metto sì, il caschetto, altresì detto headset o head mounted display, HMD. Mm. Qualcuno lo potrebbe sentire così. HMD, eh, quando mi metto il caschetto, se io sono seduto e nell'esperienza virtuale sto facendo le montagne russe ad esempio potrei provare Natia questo perché? perché il caschetto mi, mi immerge talmente in questa esperienza visivamente e uditivamente che illude il mio cervello di essere in movimento ma eh. si crea un, un disallineamento e tanto più io sono sensibile come, come individuo a questo disallineamento tra mente e corpo tanto più provo nausea perché il mio cervello sente tattil, tatt, a livello tattile che sono immobile, non sente un'accelerazione, ma i miei occhi e il mio udito me la fanno percepire, il cervello inizia a tirare a casa e dice ma sto, sono fermo o mi sto muovendo? Che è la stessa cosa che succede quando siamo in macchina, se soffriamo il mal d'auto, ci mettiamo a leggere, sul cellulare, un libro, se siamo un po' più retro... E' un'attività che non consiglio, questo può avere effetti peggiori, lo dico da esatto. persona che patisce abbastanza il trasporto su gomma, eh, può avere effetti peggiori della curva... Nord o sud che viene a cercare. Assolutamente, sì. Eh, la nausea è all'ordine del giorno. Quando mm. ero ragazzo non ne soffrivo, giocavo ai videogiochi mentre ero in macchina che guidavano i miei. Oggi se facessi la stessa cosa mm, avrei dei dubbi. Però è proprio questo. Noi focalizziamo l'attenzione su un punto. Per noi siamo fermi ma la macchina ha un'accelerazione e quindi il nostro corpo di nuovo sente questo disallineamento. Sì. Quindi per disambiguare la realtà aumentata è quando noi comunque siamo totalmente nella realtà e sopra di essa mettiamo qualcosa in più di digitale, è bene sottolinearlo, la realtà virtuale invece è quando noi siamo immersi completamente in un mondo digitale e abbiamo una qualche rimembranza del reale. Certo. Effettivamente se facciamo così siamo nella stessa stanza, però posso assicurarvi che in laboratorio abbiamo fatto anche dei, dei paper di ricerca tramite ambienti semi-immersi e abbiamo fatto un'esperienza di divulgazione per l'attività ossidativa e quindi lo stress ossidativo per vedere come influenza nel caso i tessuti dall'essere umano eh, abbiamo fatto un'esperienza invece tramite un laboratorio congiunto per insegnare una pratica nell'estrazione del DNA e abbiamo visto tra l'altro poco fa nel video che la nostra brava regista Serena ha, ha mandato all'inizio del perché noi da soli qui non sapremmo cosa fare saremmo a chiacchierare così. invece grazie <ride> ai potenti mezzi offerti da Serena eh, credo che voi riusciate a vederci e anche a commentare perché ne approfitto per eh, ricordare che esiste questa simpatica opzione per cui anche voi potete fare domande non a me perché più di qualche consiglio di gestione domestica non saprei cosa raccontare ma al nostro ospite che invece, insomma, eh, come avete capito, di, su queste tematiche eh, vive quotidianamente, proprio perché all'interno di questo laboratorio, che fa anche piacere no, eh, citare e anche raccontare, le attività che vengono fatte sono tante. Ecco, come si vive in un laboratorio in cui si studia la realtà virtuale? Cioè, vi immaginiamo come una serie di Geni con tutti questi apparecchiature. Io avrei usato parole diverse, forse più nerd, però, sì. <ride> il confine no, è l'abile, e la linea è sottile è sicuramente E sicuramente entrambi i piedi sulla linea, quindi potete <ride> decidere voi. Assolutamente. Eh, allora, nel laboratorio, beh, fondamentalmente ci sono due parti. Eh, io posso dire che da quando abbiamo iniziato, da quando mi sono trovato a fare il ricercatore per l'università in questo laboratorio. Ho ritrovato il piacere di essere uno sviluppatore software, mm. perché la realtà virtuale sicuramente ha una parte importante di hardware, e ha una parte importante di software, ma non solo. Nel laboratorio ci sono più figure che col concorrono e collaborano per poter creare un'esperienza, ci, ci deve essere a monte un design di questa esperienza, perché io che sono un programmatore nel tempo libero faccio videogiochi con un amico mio, ex collega di molti anni fa un po' di infarinatura quindi so che devo raccontare e cullare un po' l'utente come se fosse un videogioco. Anche perché la realtà virtuale, per essere tale, deve essere interattiva, se no, mi guardo un film o mi leggo un libro. Ok, sì, ci sono i film con gli occhialini 3D, però, oltre a sembrare un po' più veri, dipende sì, dal cinema. Che becchi! Però <ride> Tra l'altro, sì, anche questo è vero. Sorvoliamo. però eh, quindi. Di solito ci sono delle figure che sono gli sviluppatori come me che hanno modo di da un lato porsi la domanda di quale sia il modo migliore per, port per portare certo. eh, l'utente all'interno di questa esperienza. Dall'altra eh, magari c'è un artista 3D ovvero uno sviluppatore che crea i contenuti digitali perché una cosa importantissima da capire è che nella realtà virtuale è, è virtuale perché non esiste niente. Quindi qualsiasi cosa noi vogliamo far vedere dentro il caschetto al nostro utente... Va ricreata da zero. Va ricreata da zero. Quindi se tu vuoi mettere un albero, qualcuno l'albero te lo deve dare. E non potrà essere una foto, perché una foto è bidimensionale. Qualcuno Mentre l'effetto 3D viene dato dalla stereoscopia, che è come funzionano i nostri occhi, che noi illudiamo con due schermi messi attaccati alle pupille quasi... E quindi il modello 3D deve essere creato da qualcuno perché useremo un real time engine, un software che è un programma per eh, la grafica renderizzata, disegnata in tempo reale, real time engine mm -hmm. vuol dire questo, e quindi ci sarà un artista 3D che modella che è come se fosse uno scultore alla Leonardo da Vinci che si mette lì a picchettare, solo che lo fa col computer invece che con martello e scalpello. Certo. Col vantaggio di non avere un blocco di granito che pesa quintali, ma che può fare tutto quello che vuole. Ecco, sì, in effetti eh, aiuta a non, non spostare <ride> materiali pesanti, soprattutto per così, le vertebre, tutta un'altra serie di parti del corpo. Quindi, mentre mh, impariamo altre parole tipo... <ride> che possiamo riciclare la prossima volta che giochiamo all'impiccato con i nostri amici eh, se qualcuno ancora gioca all'impiccato credo che la categoria sia la stessa di quelli che hanno ancora le cuffie col filo siamo sempre rimasti noi, presente <ride> eccoci e, e ragioniamo anche proprio sul fatto che in effetti è anche qui è un, un grande lavoro d'orchestra no? perché appunto se dalla più piccola foglia eh, al minuto dettaglio c'è cioè tutto, insomma un lavorio eh, di 3D bisogna anche tirar fuori un bisogna adesso non ce l'ha chiesto il medico però è interessante eh, tirar fuori un altro tema. Perché come credo abbiate avuto modo di vedere sul video che eh, la nostra solita serena alla quale stiamo facendo delle sviolinate che eh, poi ci manda i fiori a Natale. Vabbè dai alla eh, fine la ringraziamo come sì, sì sì, sì, sì, alla fine <ride> la ringraziamo. E, come appunto eh, in questo video si è visto e se ve lo siete perso è comunque sulla sull'IGTV eh, del canale eh, Instagram di Usina Campus, ci sono dei limiti tecnologici che ci così proiettano anche verso l'argomento futuro. Qualcosa, insomma, abbiamo già anticipato con uh, lo spinotto cerebrale di cui credo ogni tanto avrei bisogno, giusto per staccarlo. Un po' tutti, tutti. Ecco, quali sono questi limiti tecnologici e cosa si sta facendo? Quali sono gli studi per uh, superarli? Ok, allora, parliamo Domandone, di... Eh, realtà realtà so, aumentata prima, realtà virtuale dopo. Eh, la realtà aumentata perché... Ehm... Il limite si, che si sta indagando è fondamentalmente quello che dicevamo prima, ci deve essere uno strumento che riprende la realtà e uno che lo dispone, un display, uno schermo. Okay. Eh, giochiamo a Pokémon GO, andiamo in giro con le mani sul nostro cellulare, non vediamo la macchina che ci sta per arrotare, perché, perché la realtà aumentata è solo nel nostro display. Quindi la porzione di aumento della realtà è nel campo. Limitato allo strumento che usiamo. Il futuro sarebbe: alla Altered Carbon, scusate se parlo di film, serie tv e simili perché ci danno la immaginifico quindi in l'infografica. Io faccio questo gesto, mi metto una cosa in un occhio, una lente a contatto, e pim, ho tutto nel mio campo visivo. Ecco, vi posso anticipare che c'è un'azienda in America che sta studiando delle lenti a contatto per la realtà aumentata. Il, il problema qual è? Che hanno messo praticamente tantissimi micro LCD all'interno di questa lente, chiaramente devono essere semitrasparenti trasparenti, perché sennò ti metti la lente a contatto e non vedi dove vai, cosa aumenti? <ride> e quindi mancherebbe la parte della videocamera, in quel caso perché non sarebbe più necessaria, però sicuramente questa lente a contatto dovrebbe essere, senza il filo, attaccata a uno strumento, magari il nostro iPhone o Android in tasca, che trasmette le informazioni. Questo è il futuro, ragionevolmente nel breve-medio termine al quale potremmo arrivare. Perché stanno breve studiando... Breve-medio termine, questo. diamo... Delle uh, io io sono le sempre le stato un... Uh, un ottimista e una persona molto appassionata, quindi potrei dire un paio d'anni, diciamo tra i tre e i cinque anni. Un paio d'anni, anzi se fossero cinque, sono dei passi... Se tutto prontori. dovesse risultare affrontabile in modo tecnologico breve, vedo più la soglia di costo che la soglia tecnologica, mm. perché la miniaturizzazione è più un problema di costo. Quello che vi posso dire è che, immaginiamoci, nel, nel mondo attuale, la tecnologia viene spinta tantissimo dalla ricerca militare e poi viene massificata dall'intrattenimento. Ora, se un'azienda in America si è messa a studiare le lenti a contatto è perché vi posso dire che eh, il militare sta investendo tanto sulla realtà aumentata e per i militari avere una lente a contatto che ti fa vedere tutto quello che devi chiaramente è Mi sembra... molto gustoso, è per questo che dico 3-5 anni perché poi ci sarà la barriera di costo che verrà abbattuta quando con una lente a contatto avremo advertise, eh, pubblicità, sparate tutte in giro come in Total Recall, l'atto di forza, quello sempre degli anni 90 con Schwarzenegger. Gli anni e, 90 ci hanno e Schwarzenegger anche, quindi. <ride> quindi voglio dire, questo è il limite tecnologico della realtà, aumentata oggi è che abbiamo un device comunque ristretto per vedere le cose. L'HoloLens costa caro e comunque ha un campo visivo limitato dagli occhialini. Mm. Google e Facebook stanno investendo tantissimo sugli occhialini per la realtà aumentata. Per me la realtà aumentata diverrà tale, ovvero senza barriera, quando avremo una lente a contatto, come in Alta Red Carbon, tra l'altro. <ride> in effetti la buona fantascienza è sempre sì, beh, se dice... vogliamo parlare degli ebook reader Asimov negli anni 60 parlava dei videolibri gli ebook reader sono dei videolibri fondamentalmente quindi hanno <ride> percorso i tempi per la realtà virtuale, beh, eh, perché me la sono tenuta per ultima? <ride> perché è un discorso un po' più complesso. Eh, attualmente la realtà virtuale è eh, i cinque sensi che dobbiamo virtualizzare sono vista, udito, olfatto, tatto e gusto. E questi li abbiamo imparati tutti. Quindi, quindi, Visti e udito quindi li già abbiamo imparati. già messi. Sì. Per il tatto oggi usiamo dei controller che ci danno un feedback aptico, ovvero una vibrazione. Brrr. Siamo tutti dal Nintendo 64 in poi, quindi si parla degli anni circa 92.000, più 90 che 2.000. se, se era un periodo, di, lì, eh. un, periodo <ride> un periodo di tempo no. che qua non è stato affatto citato, quindi verosamente <ride> e... aperto da Angela Lensburg il suo videogioco. E... <ride> se non dico castranerie, eh, mm. la Nintendo con Star Fox Adventure, Star Fox 64, Vendeva per il controller un expansion pack, che era una batteria che attaccavi a questo controller bello massiccio, che era il rumble pack, ovvero questo, questo affarino che aveva un motorino dentro che brrr, vibrava quando pigliavi i colpi. Ora, rivoluzione nel mondo dei videogiochi, oggi la vibrazione è ovunque, cellulari compresi. Vero. Giusto per fare un paragone, no? quindi il feedback aptico oh, il cinema, serve. Ci sono quelle sale in cui. Anche le cinema turistiche. ND, dove esatto. senti che ti vibra la seggiola, dove ti spruzzano l'acqua in faccia. Quindi per superare eh, questa barriera visiva e uditiva, vi posso dire che c'è un'azienda, ora non so se è americana, questa volta lo ignoro, che eh, se cercate su internet Tesla Suite ovvero la tuta di Tesla, vedrete che hanno fatto questa muta che tu indossi, che ti lascia fuori caviglie, collo e mani, quindi polsi, caviglie e collo, te la indossi completamente ed è una suite, una tuta, come anzi una muta, che ti fa sentire la pressione sul corpo, ma anche bella forte, o calore o freddo. È anche ci... dell'inquietante, oserei dire. Insomma. Sì, anche lì ci può essere un discorso etico da vedere. Perché, se mi arriva un pugno simulato, parliamone perché devo sentire un pugno. Beh, uno Però, uno vuole, magari per un vuole... Gioco, non di farsi perdere eh, ammazzate. Esatto, ma come, esattamente come in Ready Player One: eh, se avete visto questo film è il film dove il personaggio si mette il caschetto e si mette la tuta mm. e quando va a ballare incontra una tizia della quale si innamora, quindi non sto a spoilerare nulla perché sono molto rispettoso di questa cosa, però a un certo punto lui riesce ad avere questa tuta super figa che si mette addosso e sente la tizia quando lo accarezza. Mm. Questo è portare l'aptico nel virtuale con una muta. Cioè, potrei ora la muta costa uno stoffo oggi non è alla immagino. portata di tutti si parla di cifre a 1000 euro quindi tra i, credo tra gli 8 e i 12 mila euro a spanne quindi la si può usare solo per determinati tipi di studi eccetera eccetera eccetera immagino che anche questa tra 3-5 anni inizierà ad essere più abbordabile e se io mettendomi una tuta una muta Posso, senti, posso sentire quel contatto che il Covid ci ha tolto, tanto per dirne uno, pro e contro del caso, certo. potrei essere contento di avere statuta. Certo, sì. Quindi, per quanto tatto... per ora costi quanto il PIL dello Zimbabwe. Però. <ride> Questo non lo saprei, però costa sicuramente caro. Quindi il tatto l'abbiamo risolto. Per quello che riguarda l'olfatto e il gusto, credo che la barriera sia molto più in là. Mm. Proprio perché finché non arriviamo a poter mandare direttamente degli impulsi nervosi al nostro cervello, lo spinotto di Matrix, quello lo vedo un po' più difficile. <ride> ecco. eh, sì, anche se, insomma, anche lì le novità sono tante, no? queste, ogni tanto queste idee anche più provocatorie di Musk, per esempio, che raccolgono spesso articoli più o meno accurati, insomma, Stanno diventando sempre più frequenti. Quindi anche lì no, nel ricreare una realtà attraverso tutta una serie di sistemi che coinvolga l'udito o il tatto oppure appunto la vista e il gusto, chi lo sa, eh, rendono sempre più labile il confine tra realtà aumentata e realtà virtuale in realtà. Cioè sembra che il futuro sarà una grande realtà mista alla fine da questo punto Beh, di vista Diciamo che di dipende tanto da cosa vogliamo ottenere. La realtà aumentata ha il vantaggio che sfruttando la sola vista eh, ti dà delle informazioni e non è difficile ricreare queste informazioni se sono immagine, non c'è tutto il lavoro da fare dietro la realtà virtuale, per contro la realtà virtuale ti può far vivere un'esperienza che normalmente non potresti fare, quindi virtualmente potresti anche affrontare una simulazione di guerra, tanto non muori, però la vivi come se fossi lì. Certo. Quindi ho un po' quell'esperienza del videogioco che può avere però tante declinazioni, anche istruttive, perché no? O potrei fare il super quark di Piero Angela, dove invece che andare nell'intestino guardando lo schermo ci vado fisicamente perché mi metto il caschetto e sono tra i villi intestinali che nuoto. Una prospettiva veramente allettante. Detta così, sì, sì le Diciamo cuore. che <ride> volutamente non ho fatto l'esempio più Quindi comodo ci sono possibile. Altre aree più periferiche, che <ride> esatto. vedremo, però sì. potremmo, che ne so, anche andare a fare un'immersione ad altissima profondità per fare un'esperienza di saldatura su una piattaforma continentale. Quindi ci sono tantissime possibilità, dipende di nuovo da qual è lo scopo che si vuole raggiungere con questi tipi di eh, strumenti, perché poi alla fine sono solo strumenti come un cacciavite o un martello. Sì, sì, sì, certo. Ecco, però gli strumenti come il cacciavite e il martello vanno... Così vanno usati con cognizione di causa. Non manca un po' un'alfabetizzazione da questo punto di vista. Cioè, Se sono cambiamenti che avverranno nel giro di boh, 5-10 anni, un, un paio di lustri, cioè, nemmeno una generazione, dovremmo essere preparatissimi. E invece Beh, no. mi piace citare sempre Asimov, che è stato per me una sorta di faro guida nella mia infanzia, un po' anche... Asimo vi ipotizzava che all'elementare, cioè dal percorso di studi fin da subito, tutti in qualche modo imparassero la logica, che potremmo chiamare programmazione in qualche modo, sì. e la matematica di base e la programmazione. Perché in un futuro nel quale siamo già adesso, dove c'è un computer in ogni cosa, o facciamo finta e demandiamo tutto a qualcun altro nella speranza che... Google, Microsoft, eh, Facebook, eh, siano polite, siano molto eh, etici e eh, si preoccupino di non le usare i nostri... Quelle insomma, proprio... Sì. Ma, ma ora no, non voglio fare un discorso politico-economico, però una cosa che dico spesso quando mi relaziono magari di fronte a una classe, e eh, mi, mi chiedono, ah sì, vabbè, ma c'è Google, e io gli faccio sempre pensare, sì, Google è gratis, apparentemente. Chi fa qualcosa di gratis oggi? Certo. Se ti poni questa domanda, infatti io, è una Quando cosa che dico gratis, tantissimo. Quando il prodotto è seguito. gratis, c'è cioè qualcosa dietro. Ed è bene che noi ci si ponga sempre le domande. Quindi se tu mi dici, Mattia, ma Luca, secondo te l'alfabetizzazione? Io dico l'alfabetizzazione ci vuole, certo, ma la vera alfabetizzazione la dobbiamo fare prima dentro di noi e imparare a porci le domande. Perché eh. siamo nell'era dell'informazione di massa dove informazione di massa, vuol dire che è è un altro tema che io tocco quando sono in classe. Realtà aumentata, virtuale, ma basta un cellulare e internet. Io posso raccogliere tutto quello che mi serve. Quindi perché dovrei andare a lezione? Beh, perché io ho 42 anni ed è inutile che ti stia a spiegare il teorema di Pitagora, ma ti posso spiegare come io ho usato il teorema di Pitagora e come nella mia vita ha impattato. Quindi la domanda Ritorno. meritorio di approfondimento, come è impattato sì, il no, teorema no, di Pitagora. Ho detto il teorema di Pitagora per dire una cosa certo, certo. a caso, però è questo il discorso: cioè, come ci cambierà la vita? Noi dovremmo essere consapevoli di quello che andremo ad usare. Perché se io oggi mi metto il caschetto o lo faccio provare alla figlia grande della mia compagna. E la prima volta approccia un po' così, gioca un gioco dove con due spade laser deve tagliare dei cubi a tempo di ritmo musicale. Poi la seconda volta lo prova, la, chia la si chiama per venire a mangiare, si toglie il caschetto e dice ah, ma non pensavo, sì ho un po' di fame, non pensavo che fosse già l'ora di mangiare. Eh, ho iniziato dieci minuti fa e tu le fai notare che è passata un'ora e mezza. Sì, sì è completamente... Cioè arriviamo abbandonato questo mondo. al mondo dei replicanti con Bruce Willis, quindi quello nuovo non quello vecchio, dove le persone andavano in giro con degli automi al posto loro e stavano tutto il giorno seduti su una poltrona. Perché erano virtualmente connessi a quest'automa che viveva la loro vita, non avevano più problemi perché se l'automa veniva investito da una macchina tanto era un robot, non eri tu. Giusto Però di... tu stavi tutta la vita su questa poltroncina così sospeso, magari con un tubicino anche per nutriti se non volevi alzarti. Anche <ride> di distopico tra le altre cose. più che di Assolutamente. Utopico, okay. Quindi sì, ci dobbiamo assolutamente alfabetizzare, perché Quindi. è la nostra responsabilità. Oggi si parla spesso del discorso di come i cellulari ci abbiano tolto la relazione, perché siamo a pranzo e magari abbiamo un cellulare o uno dice una cosa, ah sì, guardiamo, e tutti si mettono a guardare uno schermo, quando basterebbe alzare gli occhi per scoprire che siamo in 10 attorno a tavolo. Cioè, ora, col Covid ma no, però abbiamo perso un po' questo piacere. Perché Se siamo ai 10 eh, entro un tavolo, vuol dire che al massimo sono le 21.59. Quindi... E comunque tra è sconsigliato. <ride> quindi, eh, sì, l'alfabetizzazione ci vuole. E credo che un po' ci sia, io quando andavo all'elementare, l'inglese non si faceva. Adesso Oggi la figlia, la figlia piccola della mia compagna quando capita che si studia insieme fa anche inglese e lo vedo come una cosa positiva, mi aspetto che prima o poi si insegni anche l'informatica perché non possiamo demandare tutto ai cellulari, se un'app non funziona perché le app funzionano così e, e quindi tutto il resto. Certo, quindi siccome siamo in conclusione di, di incontro anche noi, diamo un po' a chi ci sta guardando e chi ci guarderà, perché questa live, eh, toccando ferro, dovrebbe rimanere eh, visibile ancora per qualche tempo sul nostro canale Twitch, poi verrà molto probabilmente anche inserita eh, sul canale YouTube dell'Università di Siena, ovviamente, o se qualcun altro la vuole mandiamo eh, l'Iban, sì. e certo. cioè, senza problemi. <ride> Eh, vogliamo dare così un'immagine di qualche altra applicazione perché so che ci sono dei materiali pronti così anche eh, dalla regia sappiamo quale video, quale video mandare okay. abbiamo A delle me... preferenze? Tilt brush ah, può essere un, un buon inizio, sì. Eh, perché appunto eh, mostravamo... Così facciamo un po' capire che cosa vuol dire realtà virtuale e quali possono essere reali, le reali potenzialità. Certo, anche perché si parlava prima no, di questo mondo eh, artistico, quindi citavamo prima i grandi autori, del, maestri del, del Rinascimento italiano e qua insomma si punta un po' alla contemporaneità, no? quindi non solo... Uh, un'arte che, insomma, si faccia uh, forse anche no, più pubblica, perché se basta avere, un, uh, <ride> se un, basta visore. avere tutto, un visore, tutta una serie di strumenti, è possibile. Quindi credo che dalla regia tra un po' uh, vedremo le uh, immagini anche di... insomma, infatti, confermano. Okay. Uh, eccole qua. Adesso vediamo proprio, insomma, questo... Insomma, la Beh, necessità è... solo di avere questi strumenti per poi estranearsi dalla realtà. E che cosa permette di fare Tilt Brush? Ah, Tilt Brush, eh, come stiamo iniziando a vedere dal video, è una sorta di strumento artistico, ma anche semi-professionale volendo, perché ci introduce al mondo della realtà virtuale, che ci permette di ricreare delle sculture tridimensionali direttamente nello spazio. Noi siamo abituati a disegnare su un foglio e tramite la prospettiva ricreare la tridimensionalità e quindi un cubo che tramite l'aspetto prospettico, che sono due quadrati collegati, diventa 3D. In questo caso invece lavoriamo direttamente nel tridimensionale, quindi scolpiamo... O disegniamo un vulcano, mettiamo degli effetti particellari di fuoco o facciamo degli abiti per la prossima sfilata del nostro committente, per dire. In questo modo noi direttamente in uno spazio professionale virtuale, muovendo le nostre mani con i controller che abbiamo in mano, in questo caso nella versione di Tilt Brush che stiamo vedendo nel video, un domani direttamente con le nostre mani andremo a dipingere o a scolpire in uno spazio vuoto che noi stiamo occupando, e certo. questo, quindi immaginiamoci quante possibilità possa ricreare. Dall'ingegneristico all'artistico possiamo letteralmente creare qualcosa di tridimensionale, come se fosse di creta e lo modellassimo, certo. che è un po' una cosa che con i computer ci è sempre mancata. Poi un po' interrogativo su chi effettivamente potrà fruire di queste, di queste opere. Beh, eh, innanzitutto, che ci sono tante forme diverse di fruizione. Quello che possiamo trovare su, tanto per dire, l'Oculus Quest di Facebook, che costa circa 300 dollari, quindi, ok, non è un prezzo bassissimo, ma non è anche così elevato, se pensiamo che dentro c'è un cellulare di media fascia. E ha tante vie per ottenere i contenuti. Ci sono vie gratuite e vie a pagamento, quindi io mi aspetto che da un punto di vista artistico visto che nel nostro animo come individui c'è sempre stata quel, quella chiamata a dire la nostra e produrre qualcosa di nostro e condividerlo, come sta già succedendo in realtà per tantissimi altri settori, mi aspetto che anche nella realtà virtuale ci sarà la possibilità di avere dei contenuti gratuiti, anche solo perché qualcuno li, li pubblica per farli vedere, o per mm. avere 5 minuti di notorietà, direbbe qualcun altro, e ce ne saranno altri che lo faranno per... Contenuti professionali, perché comunque nel virtuale, di, come dicevamo all'inizio, i contenuti digitali sono la base e grandissimo sforzo viene fatto nel creare questi contenuti, non solo nell'orchestrarli. Quindi Il programmatore prende i contenuti digitali fatti da altri e li orchestra, ma i contenuti vanno fatti, quindi ci sono tante figure professionali che producono contenuti digitali anche per la realtà virtuale, tutti i videogiochi che guardiamo oggi, a parte quelli retro bidimensionali, che comunque vengono disegnati anche quelli da un artista, sono completamente fatti da più figure professionali, uno che fa il modello, uno che lo muove, uno che crea i disegni, le, le tessiture, direbbe qualcuno usando l'italiano, e quindi il pattern, il disegno del mio maglione viene disegnato da un terzo artista, e così via, così via. Certo, come nel mondo del cinema, no? si ricorda sempre chi sta nei titoli di testa, ma in realtà il motore è poi tutto nei titoli di coda. Assolutamente, di... Non, non a caso sono dieci, dieci minuti buoni i titoli di coda. Che uno generalmente non guarda quando esce dal cinema, cerca la borsa al buio, inciampa sui popcorn degli altri. Insomma queste cose qua. qua, quando poi torneremo tutti al cinema, perché non tutti sono ancora aperti, però siamo fiduciosi nel mondo che verrà. Allora, io direi, siccome sono già svariati minuti che siamo in diretta, chiuderei con un'altra applicazione che tra un po', ecco, dalla regia ci, ci manderanno, quindi credo che abbiamo una scelta tra una serie altre quattro tematiche, quale vogliamo far vedere ai nostri... Eh, allora, un po' più breve, ma che potrebbe essere già conosciuta, è il filtro di Snapchat per la realtà aumentata che ti cambia l'età, che ti fa vedere giovane o vecchio. La time machine? La time machine, esattamente. Allora e... sì, credo proprio che sarà il nostro... anche perché voglio dire chi non vorrebbe avere un'età diversa molto spesso <ride> da, quella che... da quella che ha... Generalmente si auspica che, eh, le, le, così le lealtà anche mentale, ne sia partecipe. Non sempre, <ride> non sempre è così. Eh, ricordo che abbiamo aperto questa, questa nostra chiacchierata con eh, una serie andata in onda tra l'84 e il 96. E quindi quindi. <ride> quindi credo, che, credo che dalla regia ormai siano pronti per mandare anche questo, questo contenuto che, insomma, come prima no, descriveremo. Uh, attraverso, il, uh, attraverso le immagini perché è un filmato, filmato molto breve <ride> sì, qua. credo duri non più di 20 secondi, 20 secondi. Diamo, vediamo un, uh, una ripresa fatta con il cellulare tramite Snapchat di un utente che tramite la camera rivolta verso di sé e uno slider in basso si invecchia e si ringiovanisce la sua età è più verso la prima metà ma riesce a creare anche un'alterazione del tono di voce. Scusate, adesso lo riguardiamo perché è, è, è tra il piacevole e l'inquietà. Quelle cose che non <ride> puoi non smettere di guardare come, eh, come, come i capelli di venditti, quelle cose che ti attirano l'occhio. <ride> Eh, questa è la realtà aumentata tramite un visore, tramite una videocamera che riprende la realtà, un algoritmo di riconoscimento del viso e un algoritmo che modifica il viso. Certo. Quindi sono tutti, Cioè, chiaramente oggi i software eh, sono in qualsiasi oggetto che portiamo, anche nel nel, nell'orologio con il quale andiamo a fare jog jogging. Certo. Eh, siamo circondati. Siamo eh, circondati, possiamo eh. dalla regia, possiamo escludere adesso l'immagine eh, condivisa grazie Quindi, sì, sì poi c'è cioè, veramente è, è ovunque eh, possono essere ora per noi è un discorso parlando di università il tema etico viene sempre fuori però nel mondo del business pubblicità intrattenimento creare quell'engagement quel, quella sorta anche di dipendenza per certi versi che nei videogiochi viene usata tantissimo e sono tutte dinamiche che vengono usate e che la realtà aumentata e virtuale porteranno sempre di più nelle nostre case. Perché sì. oggi veramente noi siamo legati a un cellulare e, e quando il cellulare si scarica Possiamo avere dei ragazzini o dei bambini che se non hanno internet sbroccano, scusate il termine molto tecnico. Chi non ha perso la brocca <ride> nell'ultimo anno e mezzo, guardiamo in braccia. Su, su. Esattamente, quindi mi aspetto che questo tema diventi come è già adesso molto importante. Noi esatto, dovremmo ok. educarci. Eh, ed ma educare. è anche importante per chi ci sta seguendo, che ha delle domande, a parte Vai. Marta Moschini che chiede un'era diversa, nemmeno un'età, quindi eh, Marta. L'era che ci si sente è quella che, che, che si calca ogni giorno e non abbiamo bisogno di mezzucci da Snapchat. Invece la seconda <ride> domanda è um, in futuro si parlerà anche di educazione al 3D oltre che all'informatica to-cure? Eh, eh. Eh, sì, assolutamente. Nel senso che quello che vi posso dire è già nel laboratorio virtuale dell'università eh, abbiamo sviluppato delle esperienze di training, di educazione eh, che permettevano in un mondo virtuale tridimensionale di verificare il proprio percorso formativo eh, sì, e ci, io mi aspetto mi, mi auspicherei che come viene come possiamo essere... presidenziali. <ride> mi auspico esatto diamo un tono un po' più importante esatto. all'argomento. gonfiamo anche il petto quando ci auspichiamo qualcosa mi auspicherei esatto. <ride> che che già nelle scuole, come si sta già insegnando l'informatica, si insegna anche a fare contenuti digitali tridimensionali certo. e che magari si usino anche strumenti che sono un po' a metà tra il cartaceo classico. Io ho sempre un po' sofferto le lezioni frontali e forse sono un po' più dello stile americano perché mi piace l'idea di avere un coinvolgimento in aula. Più, e probabilmente... eh, sì, più un seminario per certi versi è chiaro che. Il nostro modo di istruire ha un valore che è anche dato dalle nostre capacità e okay. purtroppo anche dalla didattica canonica classica, però mi immagino un blend, una sorta di via di mezzo tra queste due forme e questi strumenti potrebbero sì crearlo, perché no? Bene, bene. Bene, io credo che eh, se non ci sono altre domande dal pubblico che non vedo per ora, nel caso avete ancora qualche secondo per, per raggiungerci con le vostre questioni, noi possiamo innanzitutto ringraziare la nostra regista che è serena, che voi non vedete, ma appunto come dicevamo prima, grazie alla quale eh, questa, questa macchina... Tutto questo processo in moto. <ride> esatto, questo processo in moto. Eh, grazie a voi che ci state seguendo alle 21.54 per chi è in diretta ora, chi ci vorrà rivedere se siete in giro alle 21.54 ritornate in casa sto guardando Virtual Studium in giro su Twitch non varrà come scusa per la volante che vi fermerà fate pure il nome dell'ospite non il mio, nel caso così non <ride> E io vi ringrazio ancora, grazie Luca Luguardi per averci sopportato nella creazione di tutti questi, di tutti questi momenti che... E avrei detto più supportato, questo. volendo essere pignolo però... Così, le sfumature lessicali sono tante, poi <ride> decideremo qual è quella che preferiamo. Io ringrazio ancora tutti voi che ci guardate, non vedo ulteriori domande, quindi vi ricordo che Virtual Studium vi aspetta tutti i giorni, a tutte le ore del, della vostra esistenza perché tutti i contenuti quest'anno sono fruibili in maniera, in questa edizione 2021 in maniera sincrona, quindi se vi pungesse vaghezza una notte di saperne di più, sulla realtà virtuale, sulla realtà aumentata, con 30 secondi c'è per esempio un utilissimo un disambiguazione proprio uh, curata da Luca Luzardi sulla solita pagina che ho citato tipo 107.000 volte, quindi uh, avete intuito <ride> di cosa sto parlando, Siena Campus, Instagram. Grazie ancora e insomma... Uh, a grazie a voi tutti, grazie Mattia, grazie Serena. E... Certo, Mi gonfio prossimo... di nuovo il petto. Tu hai eh, usato sì, punge vaghezza, eh? Punge giu... eh, vaghezza, un po' così per <ride> Un'area presidenziale alla conclusione della chiacchierata e eh, vi ricordo così: vi, anzi, vi anticipo, che la prossima settimana, quindi esattamente tra sette giorni, eh, venerdì prossimo alle 21, avremo una nuova live in diretta Twitch. Si parlerà di apocalisse, antropocene, devastazione del mondo, letteratura, biologia. Con il professor, il professor Scaffai e con il eh, professor Frati. che così per inciso è anche eh, il rettore dell'Università di Siena, quindi. vi aspettiamo, grazie ancora a tutti e eh, direi che possiamo staccare qua. Grazie. A voi, grazie. Io devo stare tipo statua di cera per altro tempo. <ride>